Qualcuno dirà, oh io ho una vot, un'altra ricetta della sua. Sono deliziose, dorate e gustose. Le zeppoli con l'alga di mare, le zeppoline con le alghe di mare. Sono una vera delizia road street food napoletano. Una zeppolina tira l'altra e non ne finisce mai mangiare. Ma ora sigla! Possono essere servite come antipasto o come contorno, nei pranzi o nelle cene a base di pesce. A base di pesce. Mi ricordo quando preparavo la mamma, neanche il, tempo, neanche il tempo di mettere a tavola e già finivano. Dosi per 6 persone, mezzo litro di acqua frizzante, 500 g di farina, 25 g di alghe di mare, mare mezzo cubetto di lievito di birra sciolto 10 grammi di sale olio extravergine d'oliva e pepe andiamo a fare l'impasto in una ciotola mettiamo un po' di acqua un poco un po' di farina no tutta quanta eh! e il lievito mettiamocelo tutto e facciamo girare un poco. Datevi una mano con una frusta come questa. Andiamo ad aggiungere un altro po' di farina. Andiamo a mettere tutto mezzo chilo, tutto il mezzo chilo di farina, l'acqua aggiungendo un po alla volta perché poi è probabile che ce ne vuole ancora allora l'impasto oh, per le zeppoline con le alghe di mare non deve essere duro deve essere molla cioè mollo appena avete mescolato tutto andate a mettere un filo d'olio extravergine, un po' di più di filo d'olio il sale un po' di pepe, questo a piacere, a favore, come volete voi, ma insomma io ce ne metto un po'. La cosa più importante poi, questo, le alghe di mare, vi voglio fare una raccomandazione di pulire bene le alghe di mare, ok? E metti mettiamo dentro, mescoliamo per bene. Ovviamente, una volta messe tutte le dosi, <ride> qualcuno dirà. Ma che ha fa? a fare? Cioè, che grido a fare? No, mi è venuto così. Una volta messe tutte le dosi, giriamo bene l'impasto. Come vi dicevo, con la frusta per qualche minuto. Cercate di ottenere un impasto elastico, cioè molle, cioè molle. Ok? Mettiamoci un panno sopra e facciamo lievitare per un'ora e mezza, Passato un'ora e mezza di lievitazione andiamo a vedere l'impasto, se è cresciuto, se è cresciuto. Allora per friggere ho preso la friggitrice e come olio, olio di girasole. Appena si è riscaldato l'olio, mettiamo la prima seppolina. Aiutatemi con due cucchiai eh? così? Come sta facendo domini? E figli mica di alla Vi voglio dire una cosa, quando le friggite uh, Non è piaciuto troppo scuro, cioè troppo scure uh, Manavini, cioè prendetele chiare Domingo, vai, fammi vedere Aspetta Guarda ah, qua come sono belle, vai, sono cotte! E voilà! Prendiamo pure le altre. Mettiamoci un po' di sale. E ora il momento che mi piace tanto. Queste sono le mie zeppole con l'alghe di mare, le zeppole con le alghe di mare. Oh, andate qua. <ride> eh, Dada la parte che mi piace tanto, aspettate, assaggiamo. Mm. Mm. Mi sto superando, cioè non è che ce l'ho. Non è che ci vuole molto per, superare, per superarmi Però è buonissimo, Sono proprio bene Mamma mia Mamma mia Buonissimo E anche questa ricetta è finita Iscrivetevi al mio canale E attivate la campanella ah, Cioè pigia. Cioè, Attiva sta, camp sta campanella Così sarete sempre aggiornati sulle ricette che farò, mi raccomando eh, pure perché sono Agostino, il boss della cucina napoletana e Morezzo è purella! <ride>